Bene, eccoci qui. Buonasera a tutti. Buonasera. Aspettiamo un attimo che, di vedere se qualcuno si collega. Appena vedo un po' di collegamenti, iniziamo. Intanto anticipiamo che oggi parleremo di archiviazione di file, faldoni e come archiviare i documenti in maniera facile e semplice. Esatto, se... sia documenti cartacei che soprattutto documenti digitali. Bene, iniziano ad arrivare un po' di, di persone, aspettiamo ancora qualche minuto. E poi iniziamo, tanto ci facciamo, ci facciamo vedere un pochino. Sì, allora possiamo magari anticipare per chi ci sta già seguendo che può scrivere nei commenti e farci anche delle domande oppure chiedere chiarimenti o approfondimenti così magari rendiamo questo incontro più, più un incontro condiviso. Un sì, esatto. Noi li vediamo i commenti magari con qualche secondo di, di, di ritardo perché siamo su una piattaforma collegata a Facebook però li possiamo anche far leggere poi a tutti per cui scatenatevi pure. Direi ancora un minuto e poi iniziamo Elena se sei d'accordo. Sì va bene, va bene come, come preferisci. Cosa possiamo raccontare in questo minuto se qualcuno si è già collegato? Per... Eh, beh, intanto possiamo chiedere se qualcuno è già collegato, se ha già... Eh, come vive l'archiviazione dei documenti, se è un momento facile, e piacevole, oppure <ride> se <è> al contrario è <ride> un momento di difficoltà e di, di stress. Esatto. Ditecelo perché di solito almeno il feedback così riscontro che ho io quando parlo di queste cose è sempre un tasto dolente quello dei, dei documenti. Per cui, anche per questo, insomma, abbiamo deciso di fare questa, questa diretta in modo che insomma, da dare qualche spunto organizzativo, qualche, qualche consiglio, chiaramente poi. Ogni caso sappiamo che, ogni, anche ogni esigenza, soprattutto per quanto riguarda le attività professionali, no? può cambiare moltissimo. Però è importante, è importante avere la situazione documenti sotto controllo per un sacco di motivi. Per cui Alessandra, secondo te lo dimmi. stress della gestione del documento si innalza in base al valore del documento oppure è sempre costante? cioè ci stressiamo eh. allo stesso modo oppure se dobbiamo gestire documenti più importanti ci stressiamo di più ah, secondo me ci stressiamo di più in base all'importanza del documento pensiamo alle cose fiscali per esempio sia lavorative che personali secondo me dipende molto dal documento bene abbiamo un po' di persone collegate quindi direi che, che possiamo iniziare per cui intanto do un benvenuto a tutti e a tutte persone Benvenuti. che sono Allora per, per chi non ci conosce, io sono Alessandria Janoschek, sono una professional organizer e amo moltissimo questi, questi argomenti di, che riguardano i documenti, l'archiviazione e tutto quello che ne è collegato. Infatti il mio... Diciamo, Il mio motto è quello proprio di, di, di governare la carta, no? per cui riuscire a, a dare un ordine e un governo a, a queste cose che tutti bene o male abbiamo, abbiamo a casa e, o in, negli uffici a maggior ragione e quindi sono, sono molto contenti di avere l'occasione di parlarne un po' a tutti. E sperando appunto di dare qualche, qualche consiglio utile. Vi presento la mia collega Elena Gremese, una, una collega professional organizer. e Abbiamo deciso di affrontare questo argomento insieme perché Elena è, è molto specializzata sulla parte del digitale. Lascio un attimino la parola così si presenta e poi iniziamo con il nostro argomento. Grazie Alessandra, sì, sì, mi chiamo Elena e sono una professional organizer, mi occupo in particolare di, del digitale, quindi dell'organizzare tutto quello che ha a che fare col digitale, i documenti ovviamente insieme a tutto il resto. E Sono anche una docente, mi occupo di didattica digitale, in questo caso sono una Apple Professional Learning Specialist, cioè aiuto i docenti a utilizzare la tecnologia Apple per eh, la formazione. Questo ovviamente, come potete immaginare, mi porta eh, costantemente a contatto con la gestione di dispositivi, condivisione, eh, utilizzo de, de, proprio de, dello strumento, ma anche su tutto quello che ha a fa, che, che fare con l'archiviazione e, e la conservazione de, de, dei file, dei documenti. Eh, ho anche un, una, una grande passione per lo zero rifiuti, quindi anche nell'archiviazione rientra un po' questo, questo piccolo tema. Sì, che, che mi sta molto a cuore, quindi diciamo, questi sono i due filoni, diciamo, più forti della mia professione come, come professional organizer. Bene, ti ringrazio cara. Allora torniamo al nostro argomento, diciamo perché siamo qui proprio oggi. Eh, questa è noi entrambe come professional organizer facciamo parte dell'associazione Professional Organizer Italia che ogni anno nella prima settimana di primavera, perché è un po' simbolica, diciamo, per, per, così, per la rinascita, per la riorganizzazione, organizza questa settimana che. Già dall'anno scorso purtroppo per, per gli eventi che tutti sappiamo è interamente online, mentre negli anni passati avevamo fatto anche degli eventi dal vivo che erano molto partecipati, per cui un po' ci dispiace, però chiaramente da... Da brave professional organizer ci siamo riorganizzate, abbiamo spostato tutto sul, sull'online, come adesso è molto, è molto, in voga ovviamente, e anche per tenersi, ovviamente per tenersi aggiornate e, e, e anche, dare la possibilità al nostro pubblico di fruire di queste risorse che sono quasi tutte gratuite ovviamente e divulgare la cultura dell'organizzazione, per cui aderiamo volentieri a questa, a questa settimana nazionale dell'organizzazione, alla settima edizione allora perché no, abbiamo approfitto sì, per dire vai. che questa, giustamente tu hai detto che noi aderiamo ma insieme a noi tantissimi professional organizer d'Italia e quindi in questo momento sulla rete ci sono tanti eventi, anche tanti contenuti su Facebook e non solo preparati da, da tanti professional organizer proprio per sottolineare eh, da un lato eh, l'importanza dell'organizzazione che per noi è fondamentale esatto. ma vediamo magari ogni giorno per noi e anche per i nostri clienti il valore di questa cosa e anche per promuovere questa professione che è giovane quindi questi sette anni di professional organ del, della settimana dell'organizzazione più o meno coincidono insomma anche con la vita in italia in maniera esplicita di questa professione no esatto sì. hai fatto bene a, a... A ribadirlo perché questa, questi eventi servono anche appunto a far conoscere la professione che è ancora mentre all'estero è già più avviata diciamo in Italia pian pianino lo stiamo facendo ma insomma è importante anche questo bene iniziamo con i nostri archivi posso alessandro interromperti già prima di iniziare inizio. perché vedo un commento di qualcuno che chiede aiuto che non trova ah. il link, ma non capisco bene quale, come possiamo aiutare. Eh. Eh, andando sulla pagina mia o tua dovrebbe essere facile? Allora, di... sulla ah. mia pagina Facebook, in cui, eh, sulla quale siamo, siamo in diretta, eh, si dovrebbe vedere la... la... La, la trasmissione tra virgolette no no ci sono no, no, lei, ci bene. benissimo bene, allora, bene. abbiamo risolto senza neanche benissimo. tanta fatica tutto sommato ci è andata bene, bene. ottimo <ride> sono arrivata grazie Elena <ride> bene allora quando parliamo di, di space clearing e decluttering che adesso è un, è un termine molto, molto in voga spesso tutti pensano al gli aspetti più casalinghi tra virgolette no e c'è cioè di armadi cassetti gli spazi domestici in generale e invece noi vi vogliamo fare un, un, un piccolo escursus su quello che riguarda i documenti e, e, e il, la riorganizzazione dei documenti perché si parla di, di clatteri anche per quanto riguarda i documenti e quindi faremo una, una così, panoramica sull'archiviazione cartacea, su quella digitale e poi qualche, con qualche piccola strategia organizzativa vi daremo qualche spunto. Partiamo da quella cartacea perché come ben sappiamo in tutti gli uffici... Ah, ci siamo dimenticati di dire, scusate Elena, che eh, abbiamo deciso di farlo proprio oggi eh, perché oggi è la giornata dedicata all'ufficio della settimana e l'organizzazione. Ogni giornata ha un tema specifico, ovviamente poi ci sono degli spunti che sono sempre raggiungibili in, in, tut in tutta la settimana, però eh, questa è quella dell'ufficio. Quindi quando... Noi sappiamo che negli uffici e nelle nostre case si accumulano tantissimi documenti ancora cartacei perché molto, molte delle cose importanti della nostra quotidianità sono ancora affidate alla carta, seppur negli ultimi anni è sempre più agevolato il ricorso al digitale, però ci sono dei documenti cartacei che non solo sono ancora solo cartacei ma devono essere conservati in, in originale e, e anche per molto tempo spesso. Però nel, nei nostri uffici e nelle nostre case spesso quando riceviamo i documenti per posta o dai vari professionisti a cui andiamo, commercialisti, avvocati, professionisti in generale, la tendenza è arrivare in ufficio, arrivare a casa, impilarli in un angolo e dimenticarsene, se non che quando eh, li dobbiamo consultare o riutilizzare o ci servono per qualcosa, poi abbiamo sempre un, un momento di... di così... Di panico spesso perché non troviamo, ci mettiamo un sacco di tempo a trovarli, perdendo del tempo prezioso, soprattutto quando si parla di, di cose professionali ovviamente. No? Sì, anche perché per esempio se siamo a casa, magari il documento importante, se non l'abbiamo messo da parte, finisce insieme a una pila di altri documenti, tra cui anche magari della posta spazzatura che ci è arrivata, o qualunque altra carta che ci passa per le mani, dalle... Fogli che portano a casa i nostri figli da scuola, no? Diventa tutta una grande pila difficile esatto. pila da, da gestire. Esatto. Quindi quando diciamo che per creare un archivio e mantenerlo in ordine del tempo ci vuole un po' di organizzazione, ovviamente ci riferiamo proprio a questo, no? Quindi innanzitutto è necessario fare una bella pulizia iniziale, no? un piccolo sforzo di, di, di decluttering, cioè separare ed eliminare proprio questi, quest, queste carte a cui si riferiva Elena adesso, cioè arriva di tutto nelle nostre case, no? i volantini del supermercato, la pubblicità di, di qualsiasi cosa, e quindi li impiliamo e poi eh, pensiamo così, ce ne dimentichiamo, pensiamo che non che non, non si accumulino, invece poi proprio si accumulano e si mischiano a cose veramente importanti. Quindi il primo passaggio è assolutamente un, eh, una bella pulizia, radunando magari con uh, un piccolo sforzo iniziale di, di tempo soprattutto in un unico punto della casa o del nostro ufficio, tutto ciò che deve essere archiviato, eliminare quello che non è necessario e poi iniziare a suddividere i materiali. Come suddividiamo i materiali? Questo dipende moltissimo da, eh, dalle nostre esigenze, ovviamente. Noi vi possiamo dare qualche spunto un po' generale, e poi, magari, se qualcuno vuole anche scriverci qualche particolarità della propria attività o della, proprio, della propria casa, delle proprie esigenze, ci può ovviamente chiedere tutto. Per quanto riguarda il, il, il materiale, il primo criterio di di suddivisione di, di, di catalogazione lo possiamo dire così è proprio una suddivisione in base a macro argomenti faccio un esempio per, per la casa possono essere le, le, le, i documenti riguardanti l'affitto, la compravendita le tasse sull'immobile le utenze il condominio i vari scontrini di acquisto e delle garanzie dei prodotti e dei lavori che, che abbiamo, abbiamo tutti necessità di fare in casa e anche per, faccio un, un analogo esempio per l'ufficio poi a seconda delle attività ormai ovviamente può cambiare moltissimo però per gli uffici soprattutto la catalogazione in base ai clienti, ai fornitori, alle scadenze a, anche lì al, alle imposte, la banca e, e tantissimi altri argomenti che possiamo ovviamente riscontrare in tutte, in tutte le attività. Le modalità... Eh, scusa, ah, sì. eh, scusa, volevo chiederti, eh, in questa prima fase, soprattutto se partiamo da una situazione magari di, di, una, di un accumulo, nel senso Mossa. che abbiamo le pile di carta e dobbiamo gestirle, eh, può avere senso secondo te eh, fare proprio delle scatole dove depositare intanto momentaneamente i documenti prima poi e in esatto. un passo successivo metterli esatto. eh, nell'archivio definitivo nel loro posto definitivo certo il, il primo passaggio è proprio questo no? di fare soprattutto se ci sono se c'è molta, molta quantità di carta e fare proprio una prima suddivisione molto più grossolana ovviamente in macro, macro categorie delle scatole dei piccoli scatoloncini anche dei recupero, ovviamente vanno benissimo in modo da poi affrontarne uno alla volta <ride> Ecco, così <ride> miniamo anche il, il cuore zero rifiuti di Elena perché ovviamente quelli ci servono solo temporaneamente, perché quando avremo un archivio ben organizzato e ben impostato, anche mantenerlo sarà molto più facile, perché non, non torneremo più a una situazione iniziale di accumulo come quella della nostra foto qui, che gentilmente Elena ha trovato, che è bravissima nelle presentazioni, anzi la ringrazio che, che di questo si è occupata lei, è molto indicativo negli uffici anche così perché invece che non lo so utenze e spese condominiali lì ci possono essere eh, Pratiche di vari clienti, anni diversi, stratificati eh, in strati geologici e che per gli uffici è ancora più rilevante secondo me perché il fatto di perdere magari delle scadenze o, o delle esigenze dei clienti è anche un danno poi dal punto di vista diciamo, del, del fatturato economico in tutti i sensi. Bene, una volta che abbiamo fatto questo primo sc screening, diciamo questa prima pulizia, e abbiamo delle, delle macro categorie, possiamo passare a un, un affinamento, diciamo, del, del, della, della suddivisione in, in, per argomenti. No? Ricordiamoci che un archivio ben impostato che sia. Cartaceo o che sia digitale, come poi vedremo, è essenziale che sia il più semplice possibile ed il più intuitivo possibile, perché ehm, spesso è consultato e tenuto, diciamo, anche aggiornato da, da più persone. Questo è vero soprattutto negli uffici, no? per cui, diciamo. Decidere dei criteri più semplici possibili, più intuitivi possibili, che sia eh, sulla carta, che sia sul digitale, è molto importante per poi mantenere l'ordine e far sì che chiunque acceda all'archivio trovi facilmente eh, i documenti e soprattutto riesca a tenerlo pulito e aggiornato in maniera diciamo con un criterio condiviso, in maniera soprattutto semplice che dici Elena? Sei d'accordo? Sì, eh, eh, eh. è verissimo sì, per entrambi gli archivi, sia quello cartaceo che digitale no? e il fatto mm. eh, se, non, se non esiste, nel senso se bisogna costruire, costruire una parte perché cambiamo tipo di attività perché abbiamo nuove esigenze e lo dobbiamo fare insieme agli altri sarebbe proprio bello poterlo fare in, assieme, no? In modo esatto. da poter eh, trovare il criterio che è naturalmente più, più efficace in Cambio per tutti, no? Se invece arriviamo e l'archivio è già strutturato in un certo modo, ovviamente ci adeguiamo a quello che c'è e, e può essere a volte, per quanto riguarda il digitale, soprattutto quando ci sono strutture molto complesse, eh, potrebbe anche essere utile farsi una, una piccola mappetta delle, di, alcuni, di alcuni pezzi che magari dobbiamo usare di più se non ci viene naturale arrivarci subito perché quello è tutto tempo che perdiamo no ricordarci dove dobbiamo salvare un file oppure dove dobbiamo mettere un file, forse nel cartaceo non lo so mi sembra un po' più semplice, nel digitale a volte abbiamo la tendenza di creare strutture piuttosto complesse e, e a volte non intuitive per cui può essere un po' un un percorso complicato. Nel cartaceo, secondo me, è, è, è molto importante che eh, sia appunto se, semplice e intuitivo eh, per, per mantenerlo poi, no? per mantenerlo pulito, questo in realtà è vero anche per il digitale, e soprattutto per avere evidenza delle cose eh, già eh, concluse. Chiuse, che però devono essere conservate per, per vari motivi, insomma, fiscali o comunque per avere uno storico indipendentemente da, da esigenze di, normative, diciamo. Da quello che deve essere ancora lavorato o comunque mh, preso in mano, diciamo, soprattutto se, se da più persone no? a casa è. Per certi aspetti è, è un, un po' più semplice perché magari abbiamo meno categorie e molte delle categorie sono condivise, sono comuni a tutti i membri della famiglia, pensiamo le, le, per esempio le, le utenze o le spese condominiali, no? mentre solo una piccola parte dei dei documenti, faccio un esempio quelli di carattere sanitario per esempio possono essere più personali, infatti un modo di catalogazione soprattutto a casa in, in famiglia che può essere anche molto efficace, tolti i documenti, quelli che sono comuni a tutta la famiglia riguardanti la casa, soprattutto può essere anche quello di archiviare in base al per persona, no? a seconda di, di, di, di quanti membri della famiglia ci sono o anche riguardante le cose per esempio della scuola, dei bambini, degli animali domestici o insomma di tutte, di tutte le evenienze che possiamo trovare in famiglia. All'interno dei, dei si possono scegliere ovviamente a seconda delle esigenze, ci sono in in commercio un sacco di, di cartelle, faldoni, visto che così ci colleghiamo al nostro titolo, a seconda della quantità di documenti che dobbiamo archiviare e tenere, ci sono tantissime opzioni. Questa è una di quelle che queste cartelline a soffietto che sono molto utili per esempio per le cose appunto di casa quando non abbiamo tantissime cose e, e sono anche molto facili da, da consultare e da mantenere. Per gli uffici invece magari dove ci sono più quantità di documenti da mantenere in cartaceo ci sono eh, dei faldoni un po' più grandi. E questo è un esempio molto, molto bello perché ci fa anche intuire come alcune, un criterio buono di organizzazione può essere quello dei colori, che è anche molto intuitivo e stabilire magari un colore per ogni categoria o anche per annualità o per altri criteri che ci possono essere utili a seconda della nostra attività e mo al, al di là di rendere più, più allegro, più piacevole l'ambiente è molto molto efficace e molto intuitivo. Sì, in questo senso pensavo anche ai documenti per esempio in casa, no? che magari è una persona che si occupa di metterli via, sistemarli, però magari quella persona non è sempre a casa e potrebbe esserci effettivamente la necessità che altre persone possano accedere. Allora esatto. sicuramente trovare le categorie condivise, ma a volte anche giocare sui colori eh, potrebbe essere comodo proprio per eh, permettere un accesso molto veloce. A alcune informazioni esatto. che sono utili, no? E che è bene sempre avere sotto mano? E comunque in questo caso, secondo me, soprattutto a casa per l'immagine che mi sto vedendo io adesso, è proprio bene che tutta la famiglia sappia dove sono i documenti e possa in qualche modo avere accesso almeno ad alcune informazioni, certo. Perché Purtroppo nella vita sappiamo, mh, facciamo ovviamente, non, non l'auguriamo a nessuno, mi ma possono esserci dei piccoli imprevisti per cui magari ho bisogno di accedere al mio codice cliente perché devo comunicare una cosa importante all'azienda che mi fornisce il servizio e magari chi ha messo via le carte non c'è. E, e quindi esatto. è importante che ci sia una grande condivisione e che l'accessibilità a questi documenti sia veramente facile e intuitiva. Ma poi penso allo stesso modo al lavoro, perché voglio al dire lavoro. che anche, in quel, anche nel caso del lavoro eh, sì, può esserci anche che archivio le cose, però quel giorno lì sono a casa e smart working e un altro mio collega deve poter accedere. Se sono state archiviate in un modo che è condiviso, che è semplice e intuitivo, Comunque chi ha bisogno di accedere alle carte riesce a farlo senza dover necessariamente aspettare che sia presente io e credo questo sicuramente è una cosa importante. Certo, certo. Quello che dicevamo prima di decidere in, in condivisione appunto i criteri di, di archiviazione e, e le modalità ovviamente. Poi c'è un altro tema abbastanza importante che è il, te, il tempo di conservazione dei documenti e qui a seconda della tipologia ovviamente è molto variabile perché si, spesso si riferisce a, a, del, a una normativa ben specifica e, e anche per questo è essenziale avere un archivio ben, ben organizzato perché una volta che i documenti sono scaduti o che non dobbiamo più mantenerli per ragioni di varia natura, eh, fiscale per esempio, Possiamo anche eliminarli e questo poi c'è anche diciamo, da, da riflettere sulla, sulla modalità di eliminazione, perché spesso i documenti contengono i nostri dati sensibili, pensiamo alle cose della banca, a, appunto alle dichiarazioni dei redditi, alle. alle Questioni sanitarie, così che insomma, anche quando eliminiamo perché non ci servono più, perché siamo tranquilli che la pratica è chiusa, che abbiamo mantenuto per il tempo che dovevamo mantenerlo, attenzione a come eliminiamo, facciamo, avendo cura di distruggere, spezzettare, triturare con il mio. Il mio mitico trita documenti che sempre eh, lo elogio e in modo da non spargere in giro per i cassonetti nostri dati che che vanno poi nel, nell'immondizia però insomma non si sa mai quindi anche la modalità di eliminazione è assolutamente importante alessandra il trita documenti dà la stessa soddisfazione di spuntare una lista di cose verissimo, da fare verissimo me. verissimo guarda io sono una fan del trita documenti perché proprio ti dà una leggerezza, breve. hai ragione, hai ragione. Allora una cosa sì. fatta, Un cerchio chiuso, no? Esatto, esatto. Per cui è giustissimo, cioè io non dico assolutamente non buttare le cose così senza criterio, è giustissimo archiviare e tenere per tempi ci sono anche cose che vanno tenute per sempre, eh, soprattutto negli uffici o Comunque le cose eh, molto rilevanti dal punto di vista eh, del, del lavoro spesso, e, e, non so, le buste paga, per esempio, le questioni delle mh, eh, gli, gli, gli termini assicurazione, ma assicurazioni della, della previdenza, eh, quindi, quelle cose sono assolutamente da, da tenere, però per avere un archivio efficiente bisogna anche eliminare quello che, che non serve. Allora, abbiamo parlato della carta a lungo. Io invece sono, nonostante ami l'arte la, di governare la carta, però sono molto molto favorevole anche al digitale e anzi sempre di più perché... E' anche un modo di semplificare tantissimo la nostra vita e la nostra attività anche perché adesso soprattutto con smart working come dicevi tu Elena prima ci ritroviamo specialmente nelle nostre attività lavorative a usare tantissimo il digitale per portare avanti la nostra attività, no? Sì. Sì, nell'ambito del lavoro e anche a casa, eh, parto dalla casa perché mi è venuto in mente per esempio le bollette di cui parlavi prima che archiviavamo, eh, che forse adesso riceviamo sempre meno in forma cartacea, no? abbiamo la possibilità di riceverle in forma digitale, tra l'altro risparmiando anche qualcosa perché generalmente ci viene tolto il costo della spedizione, quindi abbiamo anche un incentivo proprio a chiedere la la bolletta in forma digitale, e, e qua abbiamo due possibilità, o meglio, dobbiamo eh, fare attenzione a, mh, a scaricarle sui nostri dispositivi, perché quando ci vengono date, mh, da qualunque servizio sia, potrebbero rimanere a disposizione per un periodo limitato, e passato quel periodo ci vengono comunque fornite, ma eh, a pagamento. Quindi eh, un'attenzione magari di eh, scaricarla periodicamente, non serve ogni volta, ma direi almeno una volta all'anno fare un controllo di aver scaricato tutte le bollette e di averle a disposizione. Se lo riusciamo a fare cioè di, di volta in volta meglio è la cosa, sì. <ride> è la cosa migliore. E, e quando li scarichiamo ci poniamo il problema di do, dove salvarlo poi, no? Potrebbe essere che decidiamo di salvarlo sul nostro computer, possiamo decidere di salvarlo su un hard disk esterno per non avere il nostro computer troppo carico di documenti che magari non abbiamo bisogno di consultare eh, frequentemente, oppure possiamo decidere di archiviare questo documento sul cloud. E, Diciamo che è una nostra, eh, non c'è una risposta giusta o sbagliata, non c'è un modo giusto o sbagliato, dipende da quanto siamo il computer, da quanto spazio abbiamo, da. Da, da, da quali sono le nostre modalità di utilizzo di questi strumenti certo è che l'unica cosa che dobbiamo avere di cui dobbiamo avere grande attenzione è di avere un, un backup o sul cloud se lo salviamo sul cloud il servizio stesso di cloud ci, ci garantisce che, che avremo sempre una copia il backup non lo facciamo noi ma lo fa il servizio che ce lo fornisce quindi a, avere la copia digitale Comunque non ci esenta dal, dall'avere delle attenzioni sulla conservazione. Esatto. E... Quindi, per conservare, diciamo, i tempi più, più o meno lunghi i documenti, cosa ci, ci suggerisci? Io sono una gran fan del cloud, lo uso mm -hmm. tantissimo perché perché mi, mi solleva dal preoccuparmi di alcune cose. Ovvio, devo avere una buona connessione internet, se sono in una zona e purtroppo ci sono an ancora delle zone poco raggiungibili, è eh, chiaro che allora la scelta è diversa, ma se c'è una buona connessione, il cloud mi garantisce comunque di avere la copia a disposizione, tra l'altro da qualunque dispositivo, quindi anche se io ho un dubbio e sono via e ho lo smartphone, posso comunque accedere al mio documento, e, e quindi per me è la soluzione, diciamo, più flessibile. E, però, ripeto, dipende da, da, da quanto usiamo sia lo strumento sia dalla necessità di accedere a quello strumento. Può essere, ripeto, anche un hard disk. Un hard disk ovviamente, devo però preoccuparmi. Di fare il backup, questo dovrebbe essere fatto sempre comunque, ok? Mm -hmm. <ride> non solo per le bollette, no? Perché sappiamo che la tecnologia ci aiuta molto, ma eh, può essere soggetta a malfunzionamenti, rotture e quindi noi non, non possiamo permetterci di perdere tutto l'archivio dei nostri documenti semplicemente perché ci si è rotto l'hard disk del computer oppure dovremmo spendere magari una quantità di soldi enormi per dei servizi tecnici specifici che sono in grado di recuperarci quei dati lì è ovviamente più sensato fare i backup e quindi avere sempre una copia digitale del nostro archivio digitale. E quindi questa è la, la prima attenzione che, che, dobbiamo, che dobbiamo avere. Per la suddivisione ritorniamo a, alle categorie che ci raccontavi tu, Alessandra, nel senso che i criteri poi alla fine sono quelli: dobbiamo trovare una suddivisione che per noi è naturale, logica, che è intuitiva, se la dobbiamo condividere con gli altri, deve essere, con, deve essere intuitiva anche per gli altri. E con l'attenzione anche di creare dei, dei nomi abbastanza brevi. Non l'abbiamo detto per il cartaceo, ma credo insomma, che vada bene il corto anche certo. per il cartaceo. No? Mm -hmm. e, e quindi anche per il digitale, ovviamente i miei documenti li dividerò in cartelle e le cartelle sono più facili da gestire se hanno dei, dei nomi brevi. Ci fai vedere? Ci fa, ah sì, avevamo proprio preparato. Eh, eh. <ride> esatto. Ok, quindi in questo caso io ho simulato proprio una situazione in cui io ho la cartella amministrazione, comunicazioni, conti, video, quindi che già eh, insomma mi permette di intuire abbastanza bene che cosa troverò in quella, in quella cartella mm -hmm. e. Mh, Posso migliorare la situazione giocando con i colori. Ormai è una possibilità, eh, poter dare un colore alla, alla cartella una possibilità che ci dà Google documenti, che ci dà Apple, che ci dà anche Microsoft. Ovviamente ogni sistema operativo vi dà i colori in maniera diversa. Quello che interessava a me è in questo momento richiamare proprio l'idea di usare il colore per aiutarci ad arrivare facilmente e intuitivamente a una cartella. Perché io dopo due volte che apro le mie cartelle e che so che l'amministrazione è verde, andrò immediatamente e facilmente sulla cartella verde perché so che l'amministrazione non mi serve neanche eh, leggere il nome della cartella. E mi muoverò tra le cartelle in maniera molto veloce e in maniera molto molto semplice. Quindi Mm. Alessandra prima ce l'aveva accennato per, ce ne aveva parlato per l'archivio cartaceo, allo stesso modo anche per l'archivio digitale. Dimmi Alessandra, no, dicevo che almeno per quanto riguarda l'archivio cartaceo, ma mi sembra che analogamente si possa dire anche per, per quello digitale. Il numero delle cartelle da, diciamo, da creare o da, insomma, in cui catalogare i documenti è ovviamente molto variabile a seconda delle esigenze, però io consiglio sempre di, di non eccedere con il numero delle cartelle che siano car cartacee o che siano digitali, perché si rischia poi di... Di, di ricadere nello stesso problema iniziale, no? spezzettando troppo o avendo un numero eccessivo di cartelle, poi in realtà lo scopo del, del, dell'archivio, eh, che sia cartaceo o che sia digitale, eh, così un po' più... Per in, in funzione della semplificazione e anche della velocità poi di recupero dei documenti, un po' viene perso se, se abbiamo troppe cartelle. No? Sì, perché dedichiamo troppo tempo a doverci orientare, a aprire tante cartelle, a cercare il documento, poi più è complesso più, e, e, e più dobbiamo pensarci in qualche modo, no? Perché mm -hmm. se è semplice ed è anche molto intuitivo. Mi viene, i, i, mi è venuto questo esempio che penso possa anche mh, eh, così mh, mette assieme un po' il ragionamento sia per la carta che per, eh, che per, eh, che per il digitale. Per esempio, non, non so nella vostra esperienza, ma io ricevo poche bollette dell'acqua in un anno. Esatto. Allora, eh? Esatto. Anche tu Alessandra sì, ci sono poche sì, no, okay, allora, no. per esempio, non ha senso fare la cartella dell'anno di quelle bollette lì. Allora, se io le mie cartacee in una busta di una bustina le metto tutte, sono tre, cioè non è che faccio una busta per, per ognuna esatto. delle bollette. E allo stesso modo, in, in qualche modo, il ragionamento è lo stesso anche per, per l'archivio digitale, nel senso che basterà che io abbia l'attenzione di mettere il, nome, il numero dell'anno, proprio 2021-2020, all'inizio del nome del file, e avrò tutte le mie bollette dell'acqua nella stessa cartella però in ordine cronologico, quindi mi sarà facilissimo trovarle, magari posso giocare mettendo anche il mese, Mm -hmm. Ovviamente in numero, non in lettera, se no la cosa non funziona. No? Ipotizziamo eh, una bolletta che può essermi arrivata a gennaio, la chiamerò 202101, quella che mi arriverà a giugno la chiamerò 202106 e, e avrò tutte le mie bollette archiviate facilmente re, mh, recuperabili, ma tutte in una, stessa, in una stessa cartella, senza dover fare la suddivisione di anno. Non ha senso avere una cartella per tre file. Ok, esatto, È una suddivisione esatto. troppo mh, dettagliata e faccio fatica a lavorare in questo modo. In, però, voglio dire, posso usare delle strategie che comunque mia, mi aiutano a trovare molto facilmente le cose, anche se ho più documenti. Sulla denominazione dei file eh, in particolare, anche lì, soprattutto se lavoro in azienda ci deve essere un accordo se esatto. lavoro con gli altri perché altrimenti io uso questo criterio dell'anno il mio collega usa un altro criterio poi non ci troviamo no quindi vale quello che abbiamo detto anche prima per il cartaceo più in generale insomma e quando si collabora con altre persone la strategia migliore è trovare la soluzione che è più immediata a, a, a entrambi o a tutti eh, però ecco ribadiamo nuovamente Alessandra, la necessità di non essere troppo dettagliati perché questo ci complica la vita e noi invece quello che vogliamo avere è proprio una vita un po' più semplice, un po' più facile proprio perché siamo riusciti a organizzare bene il nostro materiale Bene. In questo senso io ultimamente uso una strategia aggiuntiva, quindi non solo il colore delle cartelle, che già questa eh mi esatto. aveva salvato la vita, ma siccome ultimamente vedo meno, sarà l'età, sì, ho iniziato gioco. a utilizzare anche gli emoji all'interno del nome della, della cartella una volta questa cosa non era possibile adesso se si... lo metto un po' più grande così si vede sì, vediamo se riesco a si... eh, sì, ciao, ho le mani proprio che eh, eh, riesci ecco. a farlo tu okay. sì, sì. Ehm, praticamente... bellissimo questo, come si sì. fa questo? Ah, scelgo semplicemente un emoji che a me eh, ricorda proprio in maniera immediata il nome della cartella. E la seleziono copio e incollo, oppure dipende se usi l'iPad, ce li hai già a disposizione, e inseris inserisco le emoji in questo modo ho sia il colore che proprio questa piccola immagine che mi permette proprio di, di arrivare senza neanche dover leggere il nome della cartella. Io mi trovo benissimo con questa soluzione e quindi ve la racconto benissimo. con grande entusiasmo. E Lema, ti, ti interrompo perché c'è un Commento eh, di una nostra ascoltatrice cristina che chiede se su windows è possibile colorare le cartelle allora eh, io uso apple e quindi ti direi che secondo me sì perché lo si fa sì. con google e lo si fa con con, Win, con con apple quindi ritengo di sì però se mi chiedi come in questo momento non ti so rispondere eh, però ti rispondo dopo nei commenti, vado a cercarlo e finito l'incontro ti metto nei commenti la risposta. Benissimo, grazie, anzi tra l'altro approfitto di questo spunto di Cristina per dire che poi questa diretta, che in questo momento appunto è in diretta, questa registrazione che è in diretta, e rimarrà sulla, sulla mia pagina Facebook, per cui anche i commenti poi se, se ci sarà qualcosa noi risponderemo e restano a disposizione, si può rivedere, si può riconsultare se serve per qualche... Per qualche spunto che magari non ci si ricorda al momento, però poi appunto vi mettiamo delle informazioni aggiuntive sotto, sotto i commenti, sotto i vostri commenti. Vai sì. Elena. Eh, sì, volevo dire anche, dare un altro consiglio, se dovete creare una struttura nuova di cartelle, eh, perché come dicevamo, a volte può essere necessario inizio a fare un lavoro nuovo, oppure faccio un'attività un po' diversa, o mi arrivano documenti di tipologie diverse, quindi ho bisogno un po' di capire come organizzare, eh, può essere utile anche prendere, partire dal foglio di carta proprio, cioè prendere il foglio di carta e buttare un po' giù la situazione, quali documenti arrivano, che tipo di, di documenti ho, quante cartelle potrebbero servire, provare proprio a disegnare, a fare una piccola mappa Un delle cartelle, schieno, sì. delle sottocartelle in modo che da potermi rendere subito conto se insomma funziona o meno, perché quando lo facciamo subito sul digitale c'è più difficile che fare questo ragionamento, poi si può sempre cambiare, eh. quindi il mio, il mio consiglio e sono sicura anche quello di Alessandra è che e qualunque criterio noi usiamo può essere il perfetto adesso, ma potrebbe anche non andare bene fra sei mesi. Quindi dobbiamo anche essere così bravi di riuscire a riadeguare se cambia il nostro modo di lavorare, se cambiano le nostre esigenze, se cambia la nostra vita intorno a noi e quel criterio che ho usato fino ad oggi. Non funziona più bene provare a capire se ci sono dei piccoli accorgimenti che possono migliorare e riportarmi in una situazione ideale, o anche grandi cambiamenti dipende, no? però mh, di, di mantenere sempre una, un, una, un, un bilanciamento tra quello che io ho bisogno, è quello che riesco, è quello che mi, è come mi organizzo, no? noi cambiamo, le nostre esigenze cambiano ed è bene che il sistema che abbiamo organizzato cambi insieme a noi. Ecco, questo assolutamente condivido pienamente, anche perché, eh, come dicevamo prima di collegarci, è la tecnologia che deve servire a noi e, e, e non viceversa, no? Cioè, tutti i dispositivi che adesso usiamo, in particolare per, su, sugli aspetti ovviamente eh, digitali, dei documenti digitali, eh, dovrebbero semplificarci, no? La vita e spesso, eh, rischiano se non usati bene di, di complicarcelo, di stressarci ancora di più, no? E è proprio perché sono queste modalità... Digitali e dover, diciamo, venire incontro alle nostre esigenze, e, e non viceversa, sì. ovviamente. No? Per cui e anche, me... anche se a volte la tecnologia tende a volerci far fare far delle fare cose con... indipendentemente sì. dalla nostra volontà, no? Sì, Però esatto. sì, dobbiamo essere noi a scegliere. Esatto, Elena, e eh, ascolta, eh, questo proprio mi interessa proprio anche personalmente, no? Ci fai qualche esempio di, di cloud che. che, che... Sì. Opzioni ci sono a disposizione, anche molte sono anche gratuite. No, per cui sì, sì. Ecco, e introduco anche questo, questo discorso: cioè, noi spesso abbiamo la percezione che gli oggetti fisici siano costosi, e invece l'utilizzo dei servizi digitali, invece, sia a basso costo. In realtà, eh, l'archiviazione sul cloud costa. Eh, costa mh, perché se iniziamo ad avere tanti documenti non ci basta più l'account eh, gratuito ma costa sotto tanti punti di vista, perché costa in termini anche così ecolo, eco, di ecosostenibilità, un server ha bisogno di energia, ha bisogno dei pezzi di cui è costruito, eccetera. Quindi non dobbiamo dimenticarci che la tecnologia, anche se noi non la percepiamo come una cosa fisica, una cosa, eh, diciamo, materiale, eh, ha un impatto sulla nostra vita. Certo è che... Eh, mh, Spesso è minore l'impatto dell'utilizzo di, del digitale rispetto all'utilizzo del cartaceo. Mandare una mail e, e mandare una lettera, considerando anche il fare la busta, il fare la carta, spedirla e trasportarla, eccetera, eccetera, ha un, ha un impatto diverso, però, eh, però ha un costo. E il cloud... Eh, mh, ha un costo, diciamo che per la scelta del cloud dipende molto da che strumenti uso e da quale uso fa, faccio, di, di quali servizi mi, mi ho scelto di utilizzare. Faccio un esempio, se io ho già un account di posta elettronica con Google, forse, cioè, per me è scontato, non so se lo sanno tutti, ma hanno già un servizio cloud disponibile che è Drive. Esatto. Quindi se io non ho mai utilizzato il cloud e voglio provare, già se ho un indirizzo Gmail posso iniziare a utilizzare il cloud. Chi ha i telefoni Android sicuramente lo conosce molto bene, e perché comunque è abbinato al... al anche al telefonino, all'archiviazione no? de dei materiali sul telefonino. E un, alt e un altro servizio molto famoso, molto conosciuto è Dropbox. Dropbox è nato come cloud, quindi, è è mentre Gmail, è mentre Google e tutta la piattaforma Google è nata come prima motore di ricerca e poi Gmail, e da Gmail poi è cresciuto ed è diventato tante cose, tra cui anche Google Drive. E Dropbox è nato proprio come servizio di archiviazione sul cloud. È molto diffuso e recentemente e vi dico recentemente, non perché sia recentemente, ma perché io ho memorie molto lontane, tutto è, apprende delle dimensioni diverse, recentemente eh, ti permette anche di modificare i documenti, mentre una volta non era possibile. Una volta era proprio solo lo storage, cioè prendevo il mio file, lo mettevo lì, poi quando Deposita. ne ho... Tiravo giù e, e c'era questo lavoro così. Mm. Adesso invece posso anche modificare il documento, quindi posso anche quindi lavorare insieme agli altri. E questa cosa qua Google lo fa molto bene. Google, che ha un servizio di cloud che conoscete Drive, ha anche una serie di servizi come Google Documenti, Google Foglie, Google Presentazioni, che permette proprio il lavoro collaborativo sono strumenti più semplici di quelli che siamo abituati ad avere sul nostro computer, quindi un po' più semplificato, puoi fare un po' meno cose, ma hanno il grandissimo vantaggio di permettere alle persone di lavorare sullo stesso file. Bene. Questo, anche nel lavoro d'ufficio, cambia completamente eh, il, il modo di lavorare e molti problemi sull'archiviazione. Una volta, se dovevo far avere il mio file a un'altra persona, la, prendevo la chiavetta USB... Caricavo il file, lo davo alla persona, lo metteva sul suo computer, lo modificava, andavamo avanti due o tre volte così, dopo un po' non capivamo più che file avevamo per le mani, qual era l'ultima versione, qual era quello che aveva le modifiche che interessavano a me, eccetera. E in ogni nostro computer c'erano tre, quattro, cinque versioni dello stesso file. Esatto. E questo, questo non diventava è... un problema Enorme. enorme. Sì, è vero, perché poi è vero. avevi paura di buttarli via perché magari proprio in quella versione c'era l'informazione che serviva a te. Esatto, ti arrivano e... i complimenti per come stai spiegando queste cose che non è, non è sempre così facile, e così immediato, però devo dire la verità, con, concordo Grazie. con Alessio. Grazie. E invece il fatto di poter lavorare in due sullo stesso file, Alessandra noi in questi giorni l'abbiamo fatto, fatto. Esatto. È, è fantastico, perché io so comunque che quella è l'unica versione e ci sono tutti gli aggiornamenti, e se entro io adesso e fra dieci minuti Alessandra, comunque quello sarà l'unico file e siamo entrambe sicure che è lì e che è aggiornato. Questa, esatto. questa mh, possibilità di collaborazione, ripeto, che è molto forte, su Google ma che è anche molto forte su Apple e che anche eh, sta diventando forte su Microsoft è proprio il passaggio che andremo a fare cioè il nostro lavoro futuro sarà sul cloud e lavoreremo così ma questo, questo è, è molto importante in termini appunto di, di semplificazione e anche per evitare di usare altri strumenti per esempio come l'email in maniera poco sì. appropriata semplifica tantissimo le mail non hai più file allegati eh, esatto. di nuovo file persi file che non capisci più che versione è eh, le, le mail sono più leggere eh, è proprio un modo di lavorare molto più semplice in questo senso eh, io lo uso tantissimo e devo dire non tornerei indietro perché mm. eh, è proprio... Eh, hai ah, il tempo per concentrarti sulle cose che servono. Cioè il mio, il mio tempo io lo voglio dedicare a preparare il contenuto di quel file, esatto. non a cercare il file per due ore esatto. o venti esatto. minuti. Questo era proprio lo scopo nel, nel nostro piccolo, insomma, di, di, di dare qualche spunto oggi proprio per, per questo. C'è un altro commento di Cecilia... Che dice, ci date qualche link per usare bene Google Drive ed Evernote? Io li ho installati ma non ci capisco niente, grazie di cuore. <ride> allora, poi... <ride> qualche link, qualche link non saprei. Allora, io Evernote non lo uso tanto, quindi non sono la persona giusta per aiutarti a... a a fare questo a lavorare su Evernote su Google Drive. In realtà ehm, ci sono parecchi video con buone descrizioni. Anche in questo caso, secondo me, la cosa più semplice è che poi mettiamo nei commenti i link esatto. con i video così riusciamo a mettere le cose più precise. Ecco, Bene, già stanno, Maria... già, stanno già arrivando, ecco. però dopo vi aggiungeremo anche noi qualcosa. Sì, ci certo. sono alcuni molto precisi e accurati. Google Grazie, Drive. Maria. Grazie. Ah, ehm, a me piace come, come, come tipo di archivio proprio perché eh, non è solo l'archivio, in realtà è tutto Google, che dall'email accedi al, al Drive, dal Drive puoi cambiare il documento con Google Documenti, nel senso è, un, è molto integrato e quindi ti facilita moltissimo il lavoro. Esatto. E stessa cosa Apple, solo che con Apple non, non sempre trovi persone che usano quegli strumenti quindi io nel mio mondo lo uso tantissimo perché le persone con cui collaboro usano tantissimo Apple e quindi lavoro molto bene con iCloud e con tutti gli strumenti io dall'iPad al computer al telefono riesco a accedere a tutti i miei documenti è, è proprio fantastico Google ha il vantaggio che ci sono tantissimi utenti Google quindi è difficile trovare una persona che non abbia la possibilità di aprire un documento in Google, perché Gmail è talmente diffuso, poi dicevamo prima con i telefonini Android devi avere l'account Google, quindi è estremamente diffuso. Quindi quello è sicuramente un vantaggio forte di, di Google. Esatto. Bene, direi che insomma, siamo quasi alla, nostra, alla fine della nostra oretta, se ci sono altre domande noi restiamo ancora un attimo a disposizione, se ci sono curiosità ovviamente non aveva la pretesa di essere esaustivo soprattutto perché ogni casa, ogni ufficio è, diciamo, ha esigenze diverse però diciamo un po' di criteri e di modalità eh, così Condivise sono come queste ultime che diceva Elena sulla parte digitale, sono assolutamente eh, così degli spunti da cui si può prendere ispirazione. Allora abbiamo un'altra domanda. Sì. Allora, allora Angela ci chiede: qualche consiglio per far avvicinare i collaboratori un po' diffidenti a questi strumenti che veramente migliorano la vita digitale? io che ormai vivo solo col cloud ho tante difficoltà a convincere le persone <ride> Guarda, questa è una domanda per te Elena Guarda. allora intanto condivido il fatto di vivere sul cloud e sul fatto che non si può tornare indietro nel senso che una volta che hai capito i vantaggi che hai veramente si fa fatica a, a pensare di dover tornare indietro E io credo che molto spesso le persone non osino eh, fare questo salto perché lo percepiscono come una cosa troppo faticosa o che non riescono a controllare per esempio io mi trovo di fronte a tante persone che hanno paura di fare danni e per paura di fare danni allora preferiscono non fare no? allora mi verrebbe da dire che, che bisogna andare pian pianino facendo delle piccole cose semplici che hanno subito un risultato, in questo modo uno vede, prova capisce che lo può gestire, che lo può fare e poi è disposto a fare magari un passo un po' più complesso. Quindi per gradi e, e pensando a, dei, a delle... Non lo so, mi verrebbe... Io probabilmente farei proverei a condividere un file con una persona magari nel momento in cui siamo anche assieme. Quindi se ha una difficoltà, glielo... Posso, posso spiegare io come fare, no? Chiaro che se sono io a casa mia e lui a casa sua e condividiamo un file e non capisce come fare, io glielo devo spiegare a distanza, la cosa diventa un po' faticosa. Se invece siamo lì assieme, mh, forse è più facile fare, iniziare a fare questo passaggio. Non so Angela, se sono riuscita a risponderti, perché poi le casistiche sono veramente tante. No, ma poi in realtà, in realtà, in realtà, in realtà fare dei danni, no? Cioè, sono, è quello, quello che, che spaventa spesso, appunto, dice, ah, ma se dopo perdo il documento, faccio delle modifiche, perdo il co così, in realtà... E, insomma è praticamente impossibile sì, avere, anche se eh, un accedere. file viene buttato via si può ripescare fare, no? sì. so, ci sono, si mm. può recuperare i dati e quindi insomma è abbastanza sicuro tutto il sistema esatto poi c'è sempre Maria che ci chiede è possibile avere un breve ripilogo per favore sono arrivata tardi? Allora intanto come abbiamo detto prima la, la, la diretta poi resta a disposizione sulla pagina Facebook e comunque diciamo che Abbiamo fatto un, piccoli, un breve excursus eh, tra le modalità di archiviazione cartacea e digitale che poi appunto abbiamo anche capito che non sono poi così, così distanti no? come, come criteri e come, eh, come scopo finale soprattutto, cioè quello di avere un archivio che sia cartaceo che sia digitale, il più semplice possibile, il più intuitivo possibile. E in caso di eh, documenti condivisi tra più persone, come può essere in un ufficio o anche semplicemente in una famiglia, di avere un, una modalità e dei criteri di eh, con, condivisi, di archiviazione condivisi, cioè decidere prima come si, si, si organizzano i documenti e mantenere nel tempo ovviamente la. la la, le modalità di archiviazione o cambiarle quando è necessario cambiarle, questo assolutamente poi a seconda delle attività ci possono essere ovviamente delle esigenze molto diverse per cui assolutamente diciamo siamo, siamo eh, anche a disposizione per, per approfondire singoli casi sia, sia io che Elena qui ci sono i nostri, i nostri riferimenti Abbiamo un sacco. Ah, ehi, Guarda che continuano ad arrivare domande. Questa sì. anche per te, eh? Sì, Elena. Sì, le foto. Elena. Allora, io di nuovo qua ho un archivio automatico, nel senso che i miei file vengono caricati e salvati direttamente sul cloud. Nel mio caso di Apple, quindi io trovo le mie foto sul mio computer, sul mio, eh, sul mio iPad, sul mio telefonino e, e questo sicuramente mi facilita molto la vita, anche perché le alleggerisce, cioè le porta sul cloud e, e non le tiene tutte nel dispositivo. no? Cioè, io ho solo l'anteprima e casomai mi scarica le, le foto. Diciamo più vecchie, meno recenti. Eh, stessa cosa dovrebbe succedere anche con i telefonini, con i telefonini Android. Eh, il problema è spesso che entro breve eh, occupiamo tutto lo spazio del nostro, del nostro cloud, perché le foto, noi abbiamo telefonini sempre più performanti che fanno foto sempre più belle, ma che fanno anche foto sempre più pesanti in termini di peso di file. E, e quindi lì il problema potrebbe essere quello proprio di non riuscire a stare dentro nella quantità di, mh, prevista, sì, no? no sì, eh, del cloud anche, cioè io, io il cloud, ormai insomma l'avete capito, grande amore, quindi mm -hmm. anche <ride> sul salvataggio de, delle foto digitali, io personalmente ragiono in termini di cloud, una volta ragionavo in termini di cd per fare il backup oppure di hard disk, ma è talmente più pratico il cloud che veramente faccio fatica a pensare di prendere il mio dispositivo, attaccarlo all'hard disk, trasferire le foto, quando in automatico, posso avere già il backup eh, sul cloud ripeto è eh, dopo un po eh, può essere un problema di, di costo nel senso che dovrò magari decidere di pagare una piccola quota per aumentare eh, la, diciamo lo spazio del mio cloud. il, il, il drive di, di google è, è one drive no one drive di microsoft si chiama mm -hmm. C'è proprio il servizio a pagamento, ma costa Google poco. Suite. Dimmi. Google Suite, Google Suite. Sì, sì, Swift è proprio l'intero pacchetto, l'intera piattaforma di Google. Ma c'è il, il, il servizio a pagamento per avere eh, Google e non è... Par particolarmente costoso soprattutto per un uso personale assolutamente accessibile ovvio uno deve decidere di fare quel passo lì però anche in questo caso io spesso mi chiedo ok magari compro l'hard disk ma anche l'hard disk mi costa ok? Esatto. e poi mm e poi, poi l'hard disk comunque magari si rompe e non ce l'ho invece il cloud sono sicura che le mie foto ci saranno anche se succede qualcosa all'hard disk no? o al telefono le mie foto le, le avrò e... un altro consiglio eh, di Angelo una con Amazon lo spazio cloud per le foto è limitato immagino, perché comunque questa è una richiesta dei, degli utenti, nel senso che è un, una una delle cose che dobbiamo gestire, cioè sempre più spesso ci troviamo con tante foto e tante foto da, da archiviare e da salvare quindi ovviamente Amazon cerca di, di trovare una strada e di infiltrarsi un po' negli spazi dove gli altri non, non sono arrivati no, cerca di, di, di guadagnarsi clienti giustamente certo. sul lavoro e quindi c'è questo servizio gratuito se potete approfittarne. Esatto. <ride> eh. Bene, grazie mille anche ad Angela per il consiglio che anche noi impariamo. Eh. Ah, io continuamente, ma io devo, cioè, devo dire che quando le persone mi, mi parlano come se io fossi un'esperta, mi imbarazza mm. molto perché in realtà io mi rendo conto che la tecnologia è talmente veloce, cambia talmente... Ve eh, con una rapidità incredibile, per cui è impossibile sapere eh, tutto, no? Quindi, io spesso mi trovo nella condizione di imparare eh, dagli altri perché semplicemente magari non uso un servizio oppure perché insomma la tecnologia è estremamente, estremamente veloce, no? Quindi, eh, è molto bello anche poter condividere con gli altri e, e poter. Eh, condividere proprio nel senso che entrambi impariamo no? Entrambe. abbiamo una nostra collega Irene sì. che ci chiede come consideriamo l'impatto ambientale e questo ne abbiamo accennato prima Elena sì. è una delle prime cose che ha detto effettivamente Elena vai Rispondi sì, pure tu. No, è, è un tema di cui bisogna assolutamente tenerne conto, no? Cioè dicevamo prima Sono quello che è digitale che non lo percepiamo come fisico, magari è ci si di, fa di dimenticarci che c'è sicuramente un, un impatto in termini, dicevamo prima, banalmente di corrente elettrica, ma poi anche di. di, di di prodotti, cioè un computer fatto di componenti che poi venne smaltita come no? quindi sappiamo no? Tutto il, il computer portatile con la batteria avanti di questo passo no? quindi sicuramente c'è un impatto Dobbiamo però dire che mh, spesso, eh, cioè che anche le cose fisiche hanno questo impatto no? e, e no anche in questo caso a volte non ci accorgiamo del vero impatto. Perché se io prendo l'esempio prima della busta, io. Prendo il foglio di carta e dico, eh sì, adesso scrivo stampo questo foglio e poi lo butto, l'impatto che io percepisco è del foglio che verrà riciclato. In realtà l'impatto di quel foglio lì è l'azienda che l'ha prodotto, il materiale che è stato recuperato, come, quanta acqua è stata usata, eccetera, eccetera. E anche questo è un costo nascosto dal punto di vista ambientale che spesso facciamo fatica a vedere, no? Su questo tema ci sarebbe veramente da parlare esatto. Beh, Faremo un'altra diretta, <ride> perché anche, anche io sono molto sensibile a questo tema e chi, chi lavora con me lo sa che sono, sono anche forse un po' noiosa tante volte, però è importante, secondo me è molto rilevante ed è anche una de, delle buone pratiche organizzative che che tengo sempre a mente, insomma, non è solo il fatto di avere, non so, un ufficio bello, ben organizzato, o una casa non, con, con le cose che veramente ci servono, o senza, senza accumuli, senza, però proprio anche l'aspetto, diciamo, poi di, di mantenimento e di, impatto, e di impatto ambientale è molto, molto rilevante. Ecco, su questo Alessandra, mentre parlavi mi è venuto in mente che un aspetto molto eh, forte della tecnologia, più che il cloud, che comunque ce l'ha indubbiamente, dicevamo, è proprio la propensione della tecnologia a farci pensare che abbiamo sempre bisogno di prodotti nuovi. Quindi siamo ah, sempre in attesa dell'ultimo modello e, e questa cosa qua secondo me ha un impatto su diversi piani, no? da un lato effettivamente il prodotto che è in mano, ma anche mentalmente, no? Tutta eh, questa corsa ad avere l'ultimo modello e poi quello prima che ne fai, boh, lo do a mio figlio ma poi non lo usa, cioè… E quello è veramente uno spreco e, e in questo caso una delle cose che io cerco di fare quando posso è per esempio di prendere prodotti eh, di seconda mano, se è possibile, o comunque di tenerli più a lungo possibile, cioè cercare di resistere all'impulso di avere per forza l'ultimo prodotto modello. qualunque modello, comunque questo sia, e secondo me questo ha senso con tutto ovviamente, ma con la tecnologia sicuramente una sfida. Bene, dai, pensiamo a, a un altro momento di condivisione anche per questi, questi argomenti che, che so che a te interessano tantissimo, ma veramente son, condivido pienamente. Bene, direi che abbiamo non solo usato tutto il tempo ma l'abbiamo anche un po' sforato spero che chi ci ha ascoltato sia abbia trovato utile qualche spunto e che si metta subito a, a metterlo in pratica e vi salutiamo vi ringraziamo io Alessandra ti ringrazio per me è stato veramente piacevole e divertente fare questa chiacchierata anche per me e anche con Anzi, tutti per i nostri ospiti che sono stati così attivi e attenti, perché è stata proprio una, una bella occasione. Grazie a tutti. Grazie veramente a tutti. Vi ricordiamo che ci sono ancora un po' di giorni della settimana dell'organizzazione, quindi altre dirette, altri incontri online, risorse gratuite sul, sui nostri social, sulle nostre pagine, su quelle dell'associazione di apoy e che riprende anche i nostri, i nostri consigli che abbiamo, che abbiamo proposto. E quindi vi salutiamo e vi aspettiamo agli altri eventi della settimana dell'organizzazione. Grazie a tutti. Buona serata a tutti, ciao. Ciao a tutti, grazie.